Ciao ragazzi! Ora anche io ho sbloccato la voce Google. Dai! Vabbè, questa è una partita come le altre vinta e come sempre vi invito ad attivare i sottotitoli non generati automaticamente. E di seguirmi su Twitch e Instagram. Detto questo iniziamo con il video. Ah una cosa, ignorate la PS4 in sottofondo. Prima o poi la pulirò! Dove state andando? No, tu dove stai andando? No, jamma dove stai andando? No, sono rimasto incastrato con la macchina sul sasso. Ma la cagata! Borbura lama! Boruga lama! C'è un lama che ti sto aspettando E C'è un lupo che ti sta molestando E c'è qualcuno che mi sta cecchinando eh ah, mezzo, no, mezzo Di solito, solito rompi i cojoni Ah, buon rupa Posso siedere la Dov lama? Dov'è il lama? Aspetta, spiega, aspetta ecco... No, perché hai fatto Bello la... che, bello cazzo, no, morire, eh. che bello quando il mirino della capo non si muove che bello quando il mirino della capo non si muove mi piace così eh. mi viene in mente leo e va bene un cazzo io brutti stronzi mi è venuto in mente leo per fare che venga le munizioni <ride> Dai. leo già manco preso tutto ah, tipo via no. è passato Ehi gente. Munizioni di munizioni di veloce. Pompa e assalto. Gente. Munizioni di gente. Vabbè tipo qua. Adesso aspetta, aspetta, non ho un po' di coglioni. Sì, ha no. Anche di qua, già basso qua, su qua. E eh, vabbè, allora andate a cagare. Ciao no, no, basso. Sotto... No? Porca puttana. Ti va Vedo una corona, ma ora ti aiuto Dov'è? Striker! 30 leggendaria! siamo forse fa! Qui qui qui! No, la corona! cazzo c'è ancora qualcun altro eh? e cosa sei? Eh, dietro dietro dietro dietro è lì è dietro la costruzione lì eh uh, boruba uh, dammi due secondi eh è sotto di te a me eh? eh. bastardo di merda, morissi male. Oh, Boruba arriva. Solitamente sono ottimista, ma stavolta non ti vede tanto bene. Vai, Bruba, arriva. Una vita, non ha vita, dai. Vai morto Ah me la volevi spotar da farba Boruba copri un po' porca va Borba fatti lo scildone attento guardo fuori ti vedo attenzione forse vengono qua Di poco. Mi passi un attimo il barret. Perché? Perché lo sai, già lo sai. Grazie. Non era leggendario. lascia perdere, te Barrett. lo rido subito. Dov'è? Dove sono? Eh, verso di là. L'ho visto. No. ucciso. ma... eh. Vai... L'ho vale ucciso. Sei <ride> automigliare me lo spieghi oggi? Io l'ho ucciso. Ora lo so lo aspettiamo ho adesso. è te di... boh, no, gi gi gi già posso... detto, già lo sai. Te l'ho già detto io. Sì. Ah già lo so, porca vacca fisti. <ride> colpo sbaglia e.. <ride> vieni in Boruba, vai all'edro. Come vieni? Vai allentro? Vai all'edro. L'hai preso chris si sì, sì l'ho preso. Secondo me non Ressardo... il voglio non rassare. Sì. voglio non vogliono sì. voglio non rassare! Pusha, pusha, pusha. E io vado. E provi anche tu. E c'ho paura. Uno l'ho ucciso. Stavo per ruba. è da me. Ucciso. All'ultimo. Vieni qua. Uh. No, sei fuori safe. Sì. quello va bene. Vai vai. Pro anche noi là. Aspetta. Vai qua, vai qua. Seguimi. qua, vai qua. Arrivo, arrivo, qui. Meglio. Pop ruba! Seguimi, seguimi. ruba, ruba, ruba! Di qua, di qua, di qua, di qua, su qua. L'ho craccato. L'ho arriva un altro, qua. Cosa c'è chiamato L'albero. Da sotto, da sotto. Ma Allora se l'avevi, bar Leggendario. Eh, ma si sì, perché l'avevo... Provato nel il leggendario. Eh, non hai sparato con quello, eh. Lo va a Vieni. Vieni. Vieni. Vieni. Vieni. Vieni. È bastardo. Vieni. Vieni. lì con un colpino, Vieni. Vieni. Vieni. Vieni aia ah, yeah. Guarda, copri con tutto, tutto, tutto Come tutto? Tutto, fidati, tranne sopra, tranne sopra, sennò no... vai ah, anche sopra Come sopra? No, no, no No, io lo so, adesso muoio, io lo so È il E si è spostato? E' eh, scoperto, è scoperto, da fuori è. Eh. Stava timando. Eh ma gli è andata male lo stesso. Oh, non riesco a beccarlo quello. Ai! Bravo Med. E il Bravo Med Moro è ora aggressivo. E ce la fa anche da solo. Eh, Giamma, eh. già lo sai, già lo sai Giamma.